Grazie a tutti, grazie a tutti, una buona serata. Grazie, grazie alla Fondazione Ducale che ci ha ospitato. Eh, abbiamo sentito chi sono i re della terra stasera, abbiamo sentito anche chi dovrebbero essere i re della terra stasera. Buonanotte.